Eccoci di nuovo qui ragazzi, adesso eh, in questo video vediamo come fare a eh, creare una tabella come questa, eh, su, qui, su un foglio di calcolo che però non è Excel, non è un foglio elettronico di quelli che conoscete già, ma è un foglio di calcolo integrato con GeoGebra e eh, come si fa a creare questo grafico. Quindi apriamo una nuova scheda, andiamo su geogebra.org una volta che siamo arrivati sulla pagina geogebra.org clicchiamo su geogebra eh, classico si può arrivare direttamente anche scri scrivendo geogebra.org slash classic allora la prima cosa che andiamo a fare perché altrimenti poi dà fastidio eh, cliccando su queste tre linee del menu in alto a destra, andiamo su impostazioni e settiamo l'etichettatura eh, su nessun nuovo oggetto okay? poi altra cosa che andiamo a fare, sempre qui dal menu clicchiamo su visualizza e facciamo visualizzare il foglio di calcolo, ok, adesso questo lo chiudiamo Uh, questo anche, allora abbiamo la finestra algebra a sinistra, la finestra grafica col piano cartesiano in centro e il foglio di calcolo qui. Allora, cosa voglio fare? Intanto diminu diminuiamo un po', ok, in modo che riusciamo a copiare la tabella. Allora, copiamo la tabella qui dentro, qui inseriamo i valori di x, quindi partiamo da meno 4, poi dovremmo scrivere meno 3 e andare avanti così, che è un po' noioso. Allora, sfruttiamo il fatto che non è una tabella Word, è una tabella di un foglio di calcolo. Quindi, cosa possiamo fare qua sotto? Invece di continuare a scrivere meno 3, meno 2, meno 1, eccetera, scriviamo una formula. Allora, io qui voglio meno 2, poi voglio meno 1, poi voglio 0, cioè cosa faccio? Aumento sempre di 1 rispetto al valore che c'è nella cella sovrastante, quindi io scrivo uguale così capiamo che eh, è un calcolo, è una formula seleziono col mouse, clicco eh, sulla casella superiore e poi scrivo più 1 do invio e così ottengo direttamente il numero dopodiché seleziono questa cella che è quella che contiene la formula e la trascino prendendo qui il puntino in basso a destra meno 1, 0, 1, 2, 3, 4, ok? Questa quindi è la prima colonna della nostra tabella. Facciamo adesso la colonna delle Y, e come la creiamo? Ovviamente non ha senso andare a scrivere meno 8, meno 9 mezzi, meno 2, eccetera, ma andiamo a scrivere la formula che ci permette di calcolare Y, cioè l'output, una volta che conosciamo X. Allora, qui noi cosa vogliamo calcolare? meno un mezzo per meno 4 al quadrato, quindi scriviamo meno 1 diviso 2 per aperta tonda, ora non scrivo meno 4, eh, ma vado a indicare che il valore deve essere preso nella cella a sinistra quindi clicco sulla cella A1, adesso qui non si vede bene ok, chiudo la parentesi e devo elevare al quadrato, quindi accento circonflesso, 2. Do invio, ed ecco il nostro valore. Perché nella formula, se clicco due volte vedo la formula, perché nella formula ho scritto, sono andata a selezionare la cella A1 e non ho messo meno 4? Perché in questo modo ho la possibilità di copiare, trascinare la, cella, la, la formula in tutte le altre caselle, in modo tale, da non dover ridigitare tutte le volte la stessa cosa. Se andiamo a controllare, otteniamo esattamente i valori che erano stampati anche sul libro. Chiaramente eh, in, le frazioni vengono date in forma decimale, quindi invece che, 9 meno, che meno 9 9,5 troviamo meno 4,5. Ok, adesso quello che voglio fare è ricavare questo grafico qui su, sulla finestra grafici potrei tranquillamente andare a clic adesso, qui nel menu vedo degli strumenti che sono quelli relativi al foglio di calcolo che è quello su cui sto lavorando. Se clicco sulla finestra grafici vedete che nel menu compaiono i comandi invece relativi a questa finestra. Allora, io potrei andare a selezionare lo strumento punto e andare manualmente a inserire tutti i punti, tutti questi 9 punti, quindi quello che ha coordinate meno 4, meno 8, eccetera, eccetera. In realtà c'è un modo molto più semplice, che è quello di selezionare tutta la tabella, clic destro, crea, lista di punti. Clicco, allora vedete che in automatico. GeoGebra cosa ha fatto? Intanto ha disegnato tutti i punti e dopo mi ha inserito anche tutti i punti ha inserito la lista dei punti che ho creato l1 e l'insieme dei punti A, B, C, eccetera, e qui mi ha inserito nella finestra Algebra eh, tutti i nove punti con le relative coordinate e nella finestra grafici c'è la rappresentazione grafica di questi punti. Allora, se vogliamo ottenere un grafico che sia eh, come questo, con i punti rossi, e poi vediamo come si fa a fare quello continuo, è sufficiente... Eh, dunque, devo ritrovare GeoGebra, eccola qua. Eh, cosa faccio? Seleziono, è comodo farlo dalla finestra Algebra, tutti i punti, quindi clicco sul primo, poi schiaccio il tasto per fare le maiuscole, clicco sull'ultimo e vado qui a selezionare il rosso e se voglio posso anche un po' aumentare la dimensione dei punti. Ok. A questo punto eh, la finestra del foglio di calcolo al momento non ci serve più. Eh, cosa facciamo adesso? Per vi faccio vedere quello che nell'altro video vi ho fatto vedere mm, manualmente cioè, sì, l'ho detto così, cioè, no, allora, scusate, riapriamo un attimo il foglio di calcolo, aggiungo un punto qua, avevamo detto, se mettessi meno 4,5 come valore della x, come input, otterrei un input, eh, vi avevo detto fidatevi, che è circa qui, cioè che è coerente con questa forma che vediamo, questa poi vedrete studierete in seconda, che è una parabola. Allora, io qua cosa metto adesso? Metto meno 4, punto 5 ok quindi ho inserito un altro valore di input e per calcolarmi l'output non faccio altro che copiare la formula perché la formula sempre quella è questo punto qui adesso per disegnarlo gli dico crea lista di punti anche se ce n'è uno solo ed ecco che me l'ha messo qui vedete quindi questo qui adesso è piccolino nero perché non è stato coinvolto dal cambiamento di dimensione di colore che avevo operato prima sugli altri dieci punti. Lasciamolo così, non importa. Come faccio a costruire adesso la curva continua? Tutta quanta. Allora, ricordiamoci che siamo partiti dal fatto che questa funzione ha questa formula, y uguale meno mezzo di squadro. E partiamo dal fatto che GeoGebra è un software matematico, quindi capisce la matematica. La formula è un oggetto algebrico, quindi lo metto nella finestra algebra. Clicco qui, nella prima riga libera, e scrivo y uguale meno 1 fratto 2x elevato al quadrato. Ed eccola qua, do invio, ed ecco la nostra curva continua. Anche per questa possiamo andare a modificare, il colore e voilà questa è la nostra curva